Allora, Oggi prepariamo il pane senza impasto, facilissimo e velocissimo da preparare. Seguite questi semplici passaggi e vedrete che otterrete un, un pane buonissimo. Allora, qui ci sono mezzo chilo di farina, potete utilizzare la farina che avete, dalla 00, 1, 2 integrale, semola, quello che volete. Allora, qui abbiamo 5 grammi di lievito, che sciogliamo in un poco di acqua, questi sono 350 ml, a temperatura ambiente sciogliamo il lievito per bene potete anche scioglierlo in tutta l'acqua che utilizzeremo ok sciolto il lievito lo uniamo Poi prendiamo l'acqua e la uniamo tutto al nostro impasto. Con un cucchiaio, non c'è bisogno di impastare, non c'è bisogno di impastatrice, non c'è bisogno di niente, c'è bisogno solo di un cucchiaio. Con un cucchiaio raccogliamo tutta la farina che abbiamo nella ciotola. Così. in questo momento aggiungiamo il sale che sono 10 grammi potete andare dai 10 ai 15 grammi quasi sono 10 grammi e mescolate ancora col cucchiaio prendiamo tutta la farina che è sui bordi Mescoliamo così, allora, ottenuto questo composto lo facciamo riposare per un quarto d'ora, mezz'ora, ci vediamo fra un quarto d'ora e vi faccio vedere il passaggio successivo, a fra poco. Allora, trascorsa la prima mezz'ora il nostro impasto si presenta così, lo prendiamo Aggiungiamo un po' di farina sul nostro piano di lavoro senza esagerare. Lo prendiamo, lo mettiamo qui e facciamo delle pieghe semplici, così. Così. E lo rimettiamo nella ciotola. Magari lo ungiamo con un po' d'olio, così, un pochino, e lo mettiamo qui. E aspettiamo ancora 30 minuti. Lo copriamo con una pellicola e aspettiamo altri 30 minuti. Ci vediamo fra 30 minuti. Dopo mezz'ora l'impasto è così. Lo riprendiamo. e facciamo ancora le pieghe così vedete che già sta diventando liscio E lo rimettiamo nella ciotola oleata per un'altra mezz'ora. Ci rivediamo fra mezz'ora per metterlo poi a lievitare definitivamente. Allora, facciamo le ultime pieghe prima di riporlo a lievitare. Come vedete già è bello liscio. lo allunghiamo un po' e lo portiamo al centro. Lo allunghiamo un po' e lo portiamo al centro e poi chiudiamo così. Vedete come liscio? Non so se si cominciano a vedere già le bollicine dell'aria. Qui, vedete? Qui. Ora lo mettiamo in un contenitore di plastica, meglio se rettangolare dai bordi alti, oliato e lo mettiamo a lievitare. In forno spento con la lucina accesa che dovrebbero essere più o meno 28 gradi lo copriamo lo mettiamo nel forno a lievitare fino al raddoppio più o meno ci vorranno un 5 6 ore e dopo vi faccio vedere l'ultima parte a dopo Allora, dopo tre ore questo è il nostro pane che è raddoppiato. Ora vediamo insieme come fare. Mettiamo un po' di semola sulla spianatoia e lo scaravoltiamo delicatamente. Scendi. Eccolo qui. Ora dobbiamo formare il pane senza maltrattarlo troppo facciamo così lo allarghiamo un po' e lo portiamo verso il centro prendiamo questa parte qui vedete le bolle? si vedono? chiedo al regista sì. e formiamo il pane chiudiamo bene, bene sotto e lo mettiamo con la chiusura verso l'alto così con la chiusura verso l'alto in un contenitore che può essere io ho questo qui di plastica ma potete usare un, un contenitore in vimini qualsiasi cosa l'importante è che il pane abbia lo spazio per lievitare in altezza e lo mettiamo qua l'apertura verso l'alto così chiudiamo bene sul canovaccio ho messo un po' di semola e la mettiamo anche sopra e adesso avverrà l'ultima lievitazione prima della cottura, noi chiudiamo così usate un canovaccio che non sia stato lavato con amorbidente detersivo e lo facciamo lievitare o a temperatura ambiente, cioè nel forno di nuovo con la luce accesa oppure se è sera lo mettiamo in frigorifero e può stare in frigorifero fino a 12-13 ore e poi lo cuocete la mattina dopo uscendolo 10 minuti prima dal frigo date un taglio come faremo dopo e lo mettete in forno e vi spiegherò dopo a che temperature e tempistiche ci vediamo dopo la seconda lievitazione allora. questo è il pane dopo 3 ore di lievitazione ora lo rovesciamo sulla carta forno con attenzione e delicatezza così togliamo qua e okay. lo allora, sistemiamo ora con un con un coltello ben affilato meglio sarebbe una lametta da barba facciamo delle incisioni, io provo con questo, vediamo un po' andate in profondità almeno di mezzo centimetro si vede? Ora lo metto in forno a cuocere, bollente al massimo della temperatura, però prima lo metto nella teglia che ho messo a riscaldare il forno. Questa è la teglia rovente, lo metto nella teglia, così e lo mettiamo in forno eh, per, eh, al massimo della temperatura per i primi 20 minuti poi vi spiegherò nel link della ricetta sia la tempistica che i gradi del forno che useremo a fra poco allora, questo è il pane appena sfornato sentite? è ben lievitato adesso aspettiamo che si raffreddi e poi lo tagliamo. Aspettiamo un po' e poi lo tagliamo. Ci vediamo fra una mezzoretta. E adesso lo tagliamo insieme. È ancora caldo, però. Vedete? Perfetto. E questo è il pane che si realizza in giornata. Adesso vi scrivo la ricetta, la allora troverete tutto nel link. Ciao!